Quali sono i vantaggi e le criticità per i censimenti permanenti per l'amministrazione? Allora, per le amministrazioni comunali, i vantaggi sono senz'altro la possibilità di costruire una rete permanente di rilevatori, e eh, non più una rete che si forma soltanto una volta ogni 10 anni. Questo permetterà di avere dei rilevatori professionalmente più adeguati a questo tipo di lavoro. Inoltre, a regime avremo eh, un ritorno di dati eh, annuale e invece dei soliti ritorni decennali spesso arrivavano anche con un certo ritardo.